Buongiorno, sono Emanuele Montomoli, sono professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università di Siena e fondatore, nonché responsabile scientifico di un'azienda start-up di successo eh, che si occupa di scienze della vita, di life sciences, che si chiama Vismederi. Io mi occupo di vaccini e di vaccinazioni, di sanità pubblica, diciamo così e di malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni. Quest'anno i vaccini sono al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica per l'appunto eh, dato il nuovo decreto di obbligatorietà eh, per le vaccinazioni prima dell'ingresso a scuola. Durante l'evento Bright, che noi abbiamo sempre supportato con entusiasmo nel corso degli anni, cercheremo di chiarire ai genitori dubbiosi e tutti i vantaggi che le vaccinazioni eh, hanno per i loro bambini. Cercheremo di eh, chiarire il perché i bambini devono vaccinarsi e eh, che tipi di vaccini i bambini sono chiamati a fare eh, prima di andare a scuola. Inutile dire che eh, il sottoscritto del gruppo di ricerca che per esempio, le, eh, sto coordinando crede molto, molto, molto nelle vaccinazioni. Le vaccinazioni sono storicamente il secondo intervento di sanità pubblica più efficace nella storia dell'uomo. Dico sempre ai miei studenti a lezioni ed è quello che vorrò trasmettere anche durante la serata Bright che le vaccinazioni sono seconde solamente alla potabilizzazione dell'acqua come intervento migliorativo della vita nella storia dell'uomo.